Se avete l'esigenza di dover potare alberi da frutto, ulivi o semplicemente tagliare tronchetti fino a un diametro di 8 cm guardate questo video perché vi presento un potatore molto interessante, batteria a litio ce ne sono due in dotazione, qualità costruttiva molto buona, standard elevati e ve ne parlo nello specifico dopo la sigla. Eccoci sul canale, la Brumar mi ha gentilmente inviato in test questo potatore a batteria, è marchiata Attila, ricordo che Attila è una loro linea di produzione, anche se è stato costruito in Cina ma il progetto è stato supervisionato dall'azienda italiana che è la Brumar, è molto interessante come potatore, lo guardiamo insieme, intanto arriva con una valigetta che è comoda nel trasporto, ma a noi interessa il contenuto. Io ho già avuto esperienza con un potatore a batteria, una mini motosega, ovviamente arrivava dalla Cina, mi era stata proposta in testa da Aliexpress, avevo espresso dei giudizi positivi e negativi, soprattutto per quanto riguardava la durata della batteria e i blocchi durante il funzionamento dovuti appunto alla batteria che tendeva a scaricarsi e dal surriscaldamento della catena. Questi due aspetti ancora non, non li so, non li conosco. Lo proviamo insieme appena smette di piovere, nel frattempo ve ne parlo, vi mostro le caratteristiche tecniche principali, e le mie prime impressioni sul prodotto poi lo proviamo all'aperto vediamo innanzitutto cosa contiene la confezione dopodiché passiamo al peso con e senza batteria che è un aspetto che mi interessa molto vediamo il montaggio della catena la lubrificazione della catena che è un parametro molto interessante per questo genere di utensili arriva così viene chiamato pruner è ovviamente un potatore arriva già con la catena montata due batterie a litio da 2A cada una 12V 2A carica batterie libretto di istruzioni in italiano anche questo è stato realizzato ex novo non è stato tradotto e questo l'ho apprezzato molto perché è scritto in un italiano leggibile a volte arrivano certi strafalcioni che non ci si capisce niente e abbiamo la pompetta vuota del lubrificatore mi è stato fornito giusto per fare un primo avviamento e i test anche questo ProClean è specifico per tutto ciò che riguarda dalle le lame in movimento quindi vedete proprio per um, i potatori, i tagli siepi e quant'altro questo ha la triplice funzione di sgrassare, proteggere e preservare dalla ruggine quindi si può utilizzare sia prima che dobbiamo farla questa operazione per lubrificare la catena prima di partire, dopo per pulire e poi per preservare se non lo utilizziamo per un po' di tempo passiamo al peso, questo è un aspetto fondamentale per questo genere di utensili secondo me allora pruner senza batteria 720 grammi con la batteria 910 grammi siamo sotto al chilo e devo essere sincero è molto molto leggero è molto maneggevole è anche molto ben bilanciato il peso si concentra soprattutto qui nella parte del motore questa mia impressione ve la confermerò o meno quando poi lo utilizzerò dal momento che adesso vi do parlare delle caratteristiche tecniche e della catena come prescrive il produttore e vi consiglio di farlo perché ci si fa male è meglio togliere la batteria e detto questo, arriviamo alle caratteristiche tecniche principali. Allora, tensione 12 volt 4000 giri al minuto, 4.8 metri al secondo alla velocità della catena, la barra ha una lunghezza di 112 mm e può tagliare tronchetti fino a 8 cm, la catena ha passo 0,2 pollici, 5,08 mm, 28 maglie, tempo di ricarica della batteria, la completamente vuota va da un'ora a 80 minuti, quindi da 60 a 80 minuti, ogni batteria permette di lavorare, secondo il manuale di istruzioni ovviamente questo è un... Dato che dovete prendere con le pinze, perché ci sono talmente tante variabili, come ad esempio la durezza del legno, l'assiduità di taglio. Insomma, parlano in circa mezz'ora di utilizzo continuo per ogni batteria. Presumendo, ma questa è una mia idea di non tagliare assiduamente continuamente per un'ora insomma diciamo che mentre si lavora con una si mette sotto carica l'altra e si dovrebbe riuscire così a lavorare per tutto il giorno alternando le batterie una volta ogni mezz'ora 40 minuti un'oretta al massimo insomma in questo caso spero di ripetere quel genere di test in modo tale da portarlo al limite e farvi valutare poi se eh, fa il caso vostro o meno a me piace fargli così i test ultima cosa il motore brushless senza spazzole e questo permette di non fare manutenzione nel dover cambiare le spazio di ogni tot quindi ha una durata maggiore arriviamo alla catena arriva già montata come vi dicevo ora qui abbiamo il comando per regolare la tensione della catena io prima l'ho provata ecco il produttore prescrive di poter muovere alle 3 4 mm nella parte centrale come in questo caso qui quindi questa è ben regolata ovviamente essendo nuova utilizzandola con i primi utilizzi tenderà a perdere la regolazione della tensione in quel caso bisogna farla raffreddare dopodiché si regola nuovamente per regolarla è semplice qui abbiamo la vite che blocca tutta la plastica che blocca a sua volta la catena e si svita mentre questo sotto è il registro di regolazione ecco qua vedete mentre muovendolo in senso orario ecco vedete che si avvita si avvita e si stringe se dobbiamo toglierlo ovviamente smontiamo montiamo tutto questo è come si presenta il pignone del motore la catena e la barra è come una motosega né più né meno ovviamente in piccolo ovviamente a batteria qui sotto abbiamo il disegno di come deve essere montata la catena adesso tolgo tutto vi faccio vedere c'è la maglia disegnata spero che si veda e quindi non ci si può sbagliare in caso ci si dovesse sbagliare comunque non succede nulla semplicemente l'attrezzo non taglia ci si rende conto che si è montato al contrario si svita e si rimonta il tutto adesso arriviamo alla lubrificazione per il primo utilizzo si può utilizzare la pompetta in dotazione si riempie un po di olio tecnico olio per catene e si lubrifica sia il pignone che la lama su vari punti mi raccomando sempre senza batteria eh. io tendo a ripeterlo perché ci si fa male con un attrezzo del genere se non si usano con la testa in questo caso avendo il bmx utilizzo questo semplicemente asciugo ciò che è in eccesso giusto per non imbrattare il tutto e a questo punto possiamo rimontare vi mostro soltanto il meccanismo che comanda la regolazione della catena vedete questa manopola rossa ha un eccentrico questo pignone qui va a comandare la tensione della barra direttamente su questo punto quindi si infila lì dentro e da lì poi comanderà il tutto intanto però la catena va infilata dentro la barra altrimenti poi non entra perfetto ecco per rimontare il coperchio bisogna solo fare attenzione che la catena non fuoriesca dalla lama altrimenti non si riesce a montare si avvita appena appena si fa la tensione con quello rosso girerà insieme a quello nero ma è uguale ecco così vedete cominciamo a fare la tensione troppo tirata torniamo un pelo indietro Attenzione perché è molto sensibile, eh? ecco qui. Adesso siamo riusciti a fare la tensione, vedete mi muovo di 3-4 mm. Vi ricordo che dopo l'utilizzo bisogna rifarla, eh? una volta che si è raffreddata. Ok, una asciugata alle mani, mettiamo la batteria e vediamo come funziona. E la prima accensione che faccio la faccio con voi. Qui abbiamo la sicura senza premere la sicura col pollice il grilletto ovvero il pulsante l'accensione non va. Quello che mi è piaciuto di questo posatore è che è adatto anche ai mancini perché ecco qui abbiamo lo stesso pulsante lo stesso comando dall'altra parte io adesso impugno con la sinistra col pollice schiaccio ritorno a destra Quando si utilizzano questi utensili mi raccomando occhiali, non dimenticate mai di mettere gli occhiali perché quando volano le schegge fanno veramente male. A pari di qualunque motosega la catena ogni tot di ore o in base all'utilizzo e all'usura va affilata, lo potete far fare da un professionista ci sono anche dei kit li trovate su Amazon con delle lime specifiche per passare tra i denti e quindi per affilarla ci sono dei kit vi lascio qui insomma impressione elettrici con una lama con una giusta inclinazione per poterla affilare comunque se non siete pratici la portate da un tecnico ne comprate una di ricambio e questa la fate affilare quindi ne avete due e potete lavorare a lungo solo due parole su carica batterie non ci sono pulsanti non c'è nulla due led verde e rosso quando si infila la batteria che tra l'altro a un verso non ci si può sbagliare al contrario non entra quindi entra solo da una parte si accende il led rosso non in questo caso perché è carica e parte il ciclo di carica quando si accenderà quello verde ovviamente vorrà dire che la batteria è carica ultima cosa il produttore raccomanda di far riposare la batteria per 15 minuti nel momento in cui la carica è terminata per farla raffreddare queste batterie a litio hanno circa 500 cicli di carica e scarica dopodiché diminuisce leggermente la capacità si scaricheranno un pochino prima ma continueranno a funzionare quindi sulle istruzioni se acquistate questo potatore mi raccomando c'è tutta una sezione dedicata alla manutenzione della batteria per allungarne la vita operativa ho parlato pure troppo andiamo fuori a provarla e vediamo un po come funziona fatto un po di pulizia andiamo avanti adesso il diametro 53 mm circa questo dipende 56 insomma dai siamo a 5 centimetri e mezzo è molto leggero e molto maneggevole molto ben bilanciato io vado avanti e voglio vedere quando si scarica la batteria ultima cosa ne approfitto a farla riposare un secondo mi raccomando attenzione alle mani come vi dissi nell'altro video non, non mettetela proprio vicino al taglio perché ci si fa male questa è una, è una motosega a tutti gli effetti e occhiali soprattutto gli occhiali mantenuti per le schegge volano molto eh intorno ai 50 mm 5 cm secondo me è la dimensione ottimale non sforza è veloce ovviamente io sto parlando di un legno secco e di un legno molto tenero se fosse ulivo sarebbe diverso quindi quando si legge l'autonomia di 30 minuti di 15 minuti di un'ora tutto variabile un conto è tagliarla tagliare l'ailanto un conto è tagliare l'ulivo Avete visto che non si è più bloccato, mi si è bloccato prima quando il diametro era intorno ai 70 mm, li sforzavo un po'. Piccola nota, nel frattempo lo lubrifico ancora, il produttore ovviamente consiglia di non tagliare qui in punta per evitare i colpi di ritorno e infatti se voi guardate vedete questa parte un pochino più sporgente il ramo andrebbe appoggiato qui e tagliato con questa parte qua ovviamente adesso il diametro inizia a a diminuire ma vi devo dire che cominciano a piacermi davvero la tensione vedete è leggermente calata è ancora secondo me buona adesso aspetto un attimino qualche taglio e dopo lo regolo bene si è fermato faccio riposare un secondo do un po' di olio e vediamo come va bene credo che siamo arrivati al limite della batteria perché l'ho fatto riposare adesso qualche minuto volevo solo vedere l'indicatore se me lo segnala allora sono entrato qui al buio perché all'aperto non si vedeva adesso vi mostro una cosa guardate ecco vedete ora al buio si vede il led che diventa rosso prima erano tutti e tre verdi con la batteria carica l'unico difetto che ha è che la luce del sole si vede poco ecco però al buio si vede benissimo Arrivati a questo punto vediamo quanti tagli abbiamo fatto e poi tiriamo le somme. Che profumo di legno tagliato ragazzi. Contiamo la buona, eh. 1, 2. 84. 85 voilà 85 tagli abbiamo fatto molto più di quello che abbiamo fatto con l'altro potatore molto molto di più molto più velocemente quello si bloccava un pochino più spesso si vede che la protezione sulla temperatura era un pochino più sensibile questo è andato avanti a parte i rami da 70 dove si è fermato un paio di volte ma con quelli da 50 a scendere è stato inarrestabile si è fermato ovviamente dopo l'85 ⁇ taglio adesso taglio più taglio meno quando la batteria ha cominciato a dare segni di stanchezza 85 tagli quanti sono io sono andato veloce tra un taglio e l'altro non mi fermavo non la spegnevo mi sono fermato solo qualche volta per oliare la lama come giusto che sia per oliare la catena il mio test è indicativo perché come vi dicevo legno secco diametri variabili tagli in sequenza è come se avessi tenuto acceso praticamente il potatore per tutti questi minuti e non è così che si utilizza si utilizzano per 3 4 5 tagli un taglio si si ferma si mette a posto si, si continua a tagliare. Insomma, è talmente variabile come cosa che secondo me i 30 minuti continui di lavoro potrebbero essere reali. Quindi, avendo due batterie, caricandole una in 40-45 minuti, un'ora al massimo, partendo da zero, ecco, diciamo che ci si può avvicinare a lavorare in modo continuo per tutto il giorno, alternando la carica delle due batterie. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto il peso, molto ben bilanciato e non faticante. Io, come ben sapete, se mi seguite da un po', sapete che ho un problema al polso. Quindi, io certe cose non le posso fare purtroppo pesi grossi non li posso maneggiare questa non mi ha dato grossi problemi l'ho potuta utilizzare senza alcun tipo di dolore e il feedback che ho avuto è stato quello di una buona macchina un buon utensile mi è piaciuto molto il fatto che possa essere utilizzato anche dai mancini mi è piaciuta molto la possibilità di poterla regolare senza attrezzi, senza utensili, quando si, si lavora non si hanno queste cose a portata di mano. L'indicatore forse poteva essere un pochino più luminoso, ecco, questo è una cosa che si potrebbe migliorare. Però una volta che comincia a fermarsi, insomma, ci mettiamo al buio, la vediamo e si capisce benissimo che eh, la batteria è. È finita. Motore brushless senza spazzole quindi non abbiamo quel tipo di manutenzione da fare, questa va avanti per un bel po'. Vi ricordo che ci sono i ricambi disponibili. Attila da un marchio italiano, un marchio di Brumar, e costruita in Cina ma su progetto italiano quindi mh, le plastiche sono fatte in un certo modo non ci sono scricchioli la batteria è leggerissima e soprattutto si trovano i ricambi e questo è importante perché altrimenti ogni due 3 anni dobbiamo buttare via tutto costo vi scrivo qui in sovraimpressione quanto la trovate online e secondo me è un prezzo più che onesto per questa, avendo due batterie e avendo visto come lavora secondo me è una buona macchina bene ringrazio Brummer per avermela mandato in test ringrazio voi per aver visto il video fino a questo punto lasciate un like e scrivetevi se volete che io testi qualcosa di particolare fate Fatemelo sapere, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.